Grazie Presidente, sarò molto rapida anche perché l'ordine del giorno era stato già eh, preventivamente anticipato in Commissione Urbanistica e eh, con questo ordine del giorno noi impegniamo la Sindaca e la Giunta, l'assessore competente ad effettuare tutte quelle eh, attività che sono successive alla dichiarazione di eh, revoca e eh, quindi... Eh, per arrivare in tempi brevi, il più possibile quindi eh, brevi, eh, alla effettiva riacquisizione al patrimonio capitolino di questi immobili. Come diceva il collega calabrese che mi ha preceduto, eh, ormai eh, ab diciamo abbiamo già attivato questo percorso su altri piani di zona, su Tor Vergata, su Castelverde, e quindi ci aspettiamo che l'amministrazione tutta che ha dimostrato grande eh, interesse per risolvere eh, queste situazioni, si dia effettivamente da fare e eh, porti a compimento queste acquisizioni degli immobili, perché abbiamo visto che il voto dell'Aula è il primo eh, diciamo, ehm, atto da cui poi devono scaturire tutta una serie di adempimenti eh, amministrativi, eh, soprattutto in capo al Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative. Quindi con questo ordine del giorno noi chiediamo soltanto che questi adempimenti successivi al voto della delibera vengano fatti nei tempi più eh, ristretti eh, possibile, proprio per scongiurare la eh, possibilità di sfratti per queste 60 famiglie. Grazie. Ovviamente il voto favorevole del gruppo Movimento 5 Stelle.